In questo video tutorial vedremo come eh, si gestiscono i componenti in Sketch Questo oggetto è un componente in cui sono annidati tre componenti delle tre gambe e un, eh, un altro gruppo che è la seduta ossia se faccio un doppio clic entro in questo primo componente faccio ancora un doppio clic e sono entrata nel sottocomponente della gamba siccome sono componenti vuol dire che se andrò a fare una modifica per esempio a questa si vedrà su tutte le altre due quest'altra la seduta invece è un sottogruppo quindi faccio un clic per uscire dal sottocomponente gamba e un doppio clic per entrare in questo sottogruppo per gestire questo annidamento è molto utile l'utilizzo di una palette che si trova sotto il menu window finestra e si chiama in italiano struttura e in inglese outliner questa palette mi fa vedere la struttura appunto gerarchica di ciò che è disegnato in questo, in questo file. In questo momento c'è solo un componente che si chiama Steve, che è quello presente in scena, a meno che non lo cancelliamo noi, è presente in ogni file nuovo, e un componente che si chiama Sgabello, che ho creato io, e cliccando su questo più vedo che ci sono tre sottocomponenti, come si è visto prima, della gamba è un gruppo, l'icona accanto alla gamba. Alla scritta gamba mi fa capire che questi sono tre componenti e questo invece è un gruppo, il gruppo non ha nome perché quando creo un gruppo non mi viene data la possibilità di dare un nome, però da qui se faccio un click non solo entro immediatamente nel sottocomponente, quello che ho fatto prima invece è una serie di eh, doppi clic adesso con un semplice, selezionando qui da questa struttura mi si è selezionato e quindi posso agire su questo elemento e da tasto destro posso usare una di queste proprietà per esempio una è quella del eh, rinomina e quindi posso chiamare questo in un altro modo da tasto destro c'è sempre la possibilità di vedere le entità, di cancellare, di nascondere e di bloccare, quindi nascondo alla vista, questo vuol dire che la seduta non è più visibile, che la, la, la scritta rimane ingrigita, un po' più leggera e ovviamente da qui posso andarlo anche a rimostrare. Infine posso andare per esempio a Lock o utilizzare questo strumento di lock, cioè bloccare in modo che questo oggetto non possa essere più modificato neanche per, eh, per errore diciamo. la stessa cosa potrò fare ovviamente sulle tre, eh, sui singoli tre sottocomponenti, quelli della gamba quindi questa paletta di struttura mi fa vedere tutto ciò che è disegnato in in questo file, ovviamente, tutto ciò che è stato o raggruppato o, eh, o reso gruppo o reso componente. Un'altra palette interessante per l'utilizzo dei componenti è quella che si chiama Appunto eh, Components. Qui vedo l'elenco di tutti, se clicco su questa icona eh, in Model vedo elenco appunto degli oggetti eh, dei componenti in questo caso solo dei componenti presenti in questo file e se voglio aggiungere per esempio un nuovo sgabello mi basterà fare un clic qui e entrare nell'area di disegno e potrò andarlo a riposizionare così qualsiasi oggetto presente in questo elenco da cliccando su questa freccia mi rendo conto che ci sono inoltre anche dei componenti predisposti da eh, dal software che posso andare a posizionare nella mia area di disegno.